Bergen 2017, Sagan nella storia. Lo slovacco è per la terza volta campione del mondo. La Norvegia incorona Peter Sagan per la terza volta consecutiva. I colori dell'iride si andranno ad adagiare nuovamente sul petto del corridore slovacco che dopo Richmond 2015 ed Doha 2016, festeggia anche a Bergen 2017. Alle spalle di Saugan il beniamino di casa, Alexander Kristoff, e Michael Mattevs, mentre l'Italia dopo un'ottima corsa chiude al quarto posto con Matteo Trentini, bravo a recuperare le posizioni perse nelle ultime due curve Un peccato per i colori azzurri che non sia arrivata la tanto agognata medaglia, ma il Mondiale di Virgin restituisce una nazionale competitiva e che può guardare ad Innsbruck 2018 con ottimismo. Dopo la fuga del mattino composta da 10 uomini tra cui Andrea Mador, Costa Rica, e Conor Dunne, Irlanda. Che guadagna sin da subito il beneplacito del gruppo, ma termina la sua avventura a quattro giri dalla fine, quando la corsa esplode. Provano l'attacco Jansen, Danimarca, Legac, Francia, ma soprattutto De Marchi e Wellens, Belgio. I quattro, però, vengono subito ripresi e il primo a provarci di nuovo è proprio De Marchi che segue Barguil, Francia. E Jules Jensen, Danimarca, ma ancora una volta il gruppo non se li lascia scappare. L'azione buona la lancia Timo Ellens, seguito ancora una volta da dei marchi a cui si accodano anche Pantano, Colombia, Haller, Austria, Boom, Olanda, Haig, Australia, De La Cruz, Spagna e Eiching, Norvegia. Questo gruppo di otto corridori guadagna 30-40 prima che il gruppo decida di non lasciargli troppo spazio, ma l'accordo è buono tanto che resistono con lo stesso vantaggio anche sul passaggio di Salmon Hill, quando gli otto diventano 7 a causa della sofferenza di Lars Boom, poi rientrato in discesa. Dietro è la Francia, rimasta fuori dall'attacco, a provare a lanciare i suoi uomini, ma uno splendido Ulissi si francobolla prima alle gacche e poi a Simon. Dal gruppo prova a recuperare in solitaria Nils Pollitt, ottimo cronoman tedesco che però non riesce a ricongiungersi con i primi restando quindi a bagno maria tra il gruppo e la testa della corsa. Ad inizio del penultimo giro arriva la prima brutta notizia per l'Italia, perché Gianni Moscone finisce a terra. Poco prima di Salmon Hill, Tom Dumoulin, Olanda, accende la miccia causando la reazione di Ulissi Oran, Colombia, e mangiando venti ai battistrada. L'azione dell'olandese, però, si ferma poco dopo, lasciando il comando delle operazioni nuovamente alla Francia. Sulla salita norvegese è ancora dunulina ad accelerare con Alberto Bettiola la ruota, ma ancora una volta l'azione del campione del mondo a cronometro è solo un assaggio che però sgretola il gruppo riducendolo ad una trentina di unità. Davanti Wellens forza, ma gli inseguitori sono a pochi secondi da loro e la vita della fuga sembra ormai segnata e a 25 km dal traguardo termina la loro avventura. Poco prima del passaggio sotto lo striscione d'arrivo Luis Mas, Spagna, prova ad anticipare il gruppo con uno scatto, ma viene ripreso poco dopo. Si arriva quindi all'ultimo passaggio su Salmonil con il gruppo compatto. Lì è la Danimarca ad aprire le danze con Jules Jensen con Moscone Bettio, alla Filippe, Gilbert Ivan Emden. Il francese sembra avere la gamba buona staccando gli altri compagni d'attacco, Gilbert prova a seguirlo, Moscone invece decide di non seguirlo subito per poi andare a riprendere il francese poco dopo aver scollinato. Lì due trovano l'accordo, il gruppo però non demorde ed insegue a pieno regime a 10 secondi con Matteo Trentina a fare da stopper su ogni scatto. Alla Filippe stacca Moscone nel tratto in Pavet, ma anche il francese si deve arrendere al ritorno del gruppo che quindi imposta la sua volata. Alberto Bettio lancia lo sprint, Cristof esce dalla sua ruota a una velocità doppia, ma dalle grandi spalle del norvegese spunta Peter Sagan che lo affianca e lo passa sul traguardo con il colpo di Reni, un colpo che scrive la storia. Peter Sagan è il primo a vincere tre mondiali consecutivamente.